Allora, eh, prima mi scuso per il mio italiano perché sem sempre dico che lo parlo in spagnolo, è vero? E in questo momento Bruno dice: No, no, eccellente il tuo italiano. No, non è vero, ma, ma almeno si, si capisce. Aspet Aspetto, perché l'italiano spagnolo, lo diceva ieri, sono alla fine la stessa, la stessa lingua, no? Latino mal parlato. Ok. Detto questo, ah, dire che sono molto contento di essere qui con Bruno perché Bruno ha tradotto tantissimi dei miei libri, è un amico vero e sul tutto è la mia voce, per me è, è un grande amico, ma la mia voce in italiano e questo è molto importante. Si dimentica spesso che, che l'importanza essenziale della traduzione, no? cioè quando qualcuno legge i miei libri, legge i miei libri, è vero, ma legge i libri da, da, da Bruno. Eh, la voce anche di Bruno no? allora grazie davvero questo è molto importante tutto il mondo lo sa questo ma non si dice, non si dice eh, molto un, un buon traduttore può migliorare i libri come fa Bruno e un cattivo traduttore può, di, può distruggere veramente un libro questo lo sappiamo benissimo eh, io ho avuto questa sorte no? questa fortuna allora sì questo cambia è vero tu, hai, tu hai, eh, Bruno non soltanto traduce i miei libri ma, ma conosce molto bene tutto quello che io ho scritto a volte penso che lo conosce meglio da me stesso eh, ma è così cioè c'è un cambiamento è vero in questi in questa trilogia e questo è stato per me molto importante cioè a un certo punto io ho scritto un libro che si chiama Il sovrano delle ombre, che era un libro molto importante per me. Era un libro in cui io parlavo della mia famiglia, che era una famiglia franchista. L'eroe della mia famiglia era un giovane falangista che è morto nella, alla fine della guerra civile, nella battaglia dell'Ebro, nella terra alta, dove succedono tutte queste, tutti questi romanzi. E questo è stato un po' un'ossessione per me. Tutti in Spagna abbiamo, e tutti in Italia abbiamo questi. Tutto il mondo ha queste storie di famiglie e nel mio caso era questo. La mia famiglia era una famiglia di destra che ha appoggiato, almeno all'inizio, durante la guerra, il franchismo. Questo era, diciamo, l'eroe della famiglia, l'eroe della mia mamma, che era una piccola bambina quando la guerra. E questo era un ragazzo di destra, cioè un falangista, che è morto in combattito, eh, combattendo nella battaglia dell'Ebro. Allora, questo libro è un libro molto importante che ho tardato tantissimi anni a scriverlo. Alla fine l'ho scritto e quando ho finito questo libro ho avuto questa impressione, questa sensazione molto viva, molto evidente, ho avuto questa certezza, ho sentito che quel libro era la fine di un percorso che aveva iniziato tanti anni fa ai soldati di Salamina, cioè una serie di libri che avevano delle cose in comune, no? cioè la storia era molto presente, eh, eh, c'era quello che... Si chiama oggi autofiction e che quando ho scritto I soldati di Salamina non esisteva questa parola, no? C'erano le mescolanze di genere, c'erano una serie di cose che, che, che questi libri avevano in comune. E quando ho, arrivato, quando ho scritto questo libro ho detto, questo è la fine di qualcosa, di questo percorso. E evidentemente poteva continuare per questo fare dei libri simili perché io sapeva come fare questi libri ma io ho sentito ho avuto la certezza che, ave, che correva il peggiore pericolo che può correre uno scrittore a un certo punto della sua carriera il pericolo di, soprattutto se le cose hanno andato bene per lui il pericolo di ripetersi di diventare uno, un imitatore di se stesso in questo punto un, un, un, un scrittore muore come scrittore, è morto come scrittore perché non può dire delle cose nuove, no? E, e questo è la morte di uno scrittore, io non volevo morire come scrittore, e evidentemente, sì, la, quando dico queste cose, che è la verità, ci sono giornalisti che mi rimandano, ma questi libri ti hanno fatto conoscere tutto il mondo, questi libri ti hanno fatto un successo per te, ma sì, è vero, era un rischio fare un'altra cosa, è vero, ma uno scrittore, tu lo sai molto bene, uno scrittore che no, no, non corre rischi non è un vero scrittore, è un'altra cosa, ma non è un vero scrittore. Un vero, uno scrittore io, come persona, non mi sento molto. Io sono ragionabilmente codardo, diciamo come persona, ma come scrittore non posso esserlo. Uno scrittore deve giocarsi tutto, in ogni riga, in ogni libro, in ogni, no? in ogni, in ogni pagina. E allora questi libri, questi tre, questa trilogia, è, esce di una voglia di reinventarmi come, come scrittore. Di trovarmi in me stesso di trovare in me stesso uno scrittore diverso, di ribellarmi contro me stesso come scrittore, per dire delle cose per trovare temi nuovi per dire delle cose nuove. Eh, eh, trovare in me stesso uno scrittore nuovo, questa era la, questo è quello. che io, io vorrei trovare tutti gli scrittori che ho dentro di me. Questa sarebbe la mia ambizione, e tutte le persone che ho dentro di me. Montaigne ha detto una cosa tanti anni fa, Montaigne, Michel de Montaigne il de, uno dei centri della nostra, no, della modernità ha detto c'è tanta differenza fra me e me stesso come fra me e gli altri cioè non siamo uno, siamo una moltitudine, come direbbe eh, Pessoa, no? L'identità è una fizione infatti, siamo molti e, e quello che io volevo fare eh, è, beh il risultato, questo d una, d una parte, d'altra parte devo dire che uno, un, uno scrittore può avere questa volontà di reinventarsi e non trovare la forma. Eh, io devo dire che nel mio... Io ho voluto fare questo, non so se eh, ho riuscito, ma è vero che delle cose personali e delle cose storiche, soprattutto la crisi catalana, che è stata molto dura per me, che è successo in quel momento, che è accaduto in quel momento esatto in cui io avevo bisogno di reinventarmi, che è stata una tragedia per il mio paese e per me personalmente. E con, per, per me personalmente è stata una catastrofe, ma letteralmente è stata fantastica, è stata meravigliosa, perché questa è una paradossa terribile. Le, le, le cose buone per una, per una persona sono... cioè le cose cattive per una persona sono buone per uno scrittore. Questa è una tragedia... è così... Cioè, in un mondo, gli scrittori con che cosa lavoriamo? Con l'orrore, la, con, con, con, con, con, con la guerra, con le crisi, con l'oscurità, veramente. E cioè, in un mondo felice non esisterebbero scrittori. Bo, poeti forse sì, pochissimi e cattivissimi. Ma romanzieri senza dubbio no, perché i romanzieri lavoriamo con questo, con le crisi... E per questo i migliori di noi altri siamo ciacali no? eh, come, no? lavoriamo con queste cose questo è il nostro, il nostro, il nostro materiale no? eh, i migliori degli scrittori sono come gli alchimisti. come volevano essere gli alchimisti gli attivisti volevano tra trasformare il ferro in oro noi, gli i, i migliori degli, degli, nostri, degli scrittori trasformano la crisi il dolore, la violenza tutte le cose cattive in bellezza e in senso. E per questo io, io penso, non penso, sono assolutamente sicuro contro quello che pensa la nostra epoca, che la letteratura è, non è utile, è molto utile, è utilissima. Ma se, se, se non vuole essere utile, questa è la paradossa essenziale, perché se vuole essere utile diventa propaganda o pedagogia e non è più utile. Allora, allora, è quello che ho voluto fare, è vero che no, non. io sono chi so, tu sei chi è, cioè no, non possiamo cambiare assolutamente radicalmente. Io amo assoluta, enormemente questi artisti, sono i miei modelli, veramente, che sono sempre gli stessi e sempre diversi. Io penso a Borges, per esempio, che è, stato, che è ancora il mio maestro. Sempre lo stesso, riconosci ogni pagina, ogni riga, ogni che ha scritto e allo stesso tempo sempre in permanente evoluzione, sempre sta cambiando, no? sempre fa delle cose, questa è la mia ehm, ambizione e per questa ragione io credo che questi libri sì, sono diversi, ci sono cose nuove, ci sono temi evidentemente nuovi, cioè evidente, no? eh, la violenza contro le donne, le, la giustizia e la legge, sono temi che non, aveva, non, non erano presenti nei miei libri precedenti diciamo sono nuovi ma allo stesso tempo ci sono temi cioè io sono chi sono e ci sono temi, ci sono cose che c'erano nei libri precedenti la riflessione sull'eroismo che è una riflessione etica no? una riflessione morale e, e, tante, e tante altre cose e direbbe specialmente tu l'hai detto, no? è stato una, inaspettato ma il fatto che io scrivesse un giallo, una sorta di giallo ma Mm. Io ho citato tante volte Borges, precisamente ah, che diceva... no, mi stai distruggendo tutte le domande che ti volevo fare, stavo parlando <ride> di tutto. Vabbè, parla tu, figuri, no. io... No, ok, ok. No, okay, no, okay. No, no, no, no, no... ma eh, parlo, volevo parlare del giallo, sì. Ma... E infatti, no, facciamo un attimo per chi non avesse presente la cosa. Allora, questa trilogia è, si incentra sulla figura di Melchor Marin, che è un... Ragazzo che è cresciuto diciamo, nei bassi fondi di Barcellona, è stato coinvolto in storie di, di droga, di bande, è stato in carcere in carcere incontra un signore che gli fa leggere i miserabili e da lì lui cambia tutta la sua visione del mondo eh, e, e decide, studia e decide che vuole diventare poliziotto. E infatti lo diventerà. Nel primo libro uh, Javier ci dice che il famoso poliziotto famoso in Italia se lo ricordano un po' meno, ma insomma quando ci sono stati gli, gli, gli attentati a Barcellona, vi ricordate l'attentato sulla Rambla, non mi ricordo quanti morti ci furono, tantissimi, ma ci fu una sequenza perché alcuni di, quei, attenta, di quegli attentatori, di quei jihadisti eh, erano arrivati in un paesino della costa sotto Barcellona si chiama Cambrils eh, armati e quindi mh, convinti di fare una strage lì e c'è un poliziotto che eh, ne abbatte quattro in, in, in pochi secondi e eh, Javier immagina che questo Melchor Marin sia questo poliziotto e nella realtà poi esiste ma nessuno sa il suo nome che viene trasferito nella terra alta per stare tranquillo in sicurezza eccetera eccetera eh, questo mh, poliziotto ha, ha incontro una donna si sposa ha una figlia e in questo libro eh, come dire l'ultimo nel castello di Barba Blu tutto nasce diciamo la miccia l'innesco di questo libro è esattamente il rapporto fra lui e questa figlia perché il libro si svolge nel 2035, già il libro precedente si svolgeva in un futuro abbastanza immediato, Uh, questa figlia ha 17 anni e mh, tutto si innesca per un litigio fra la figlia e il padre perché la figlia è convinta che il padre gli abbia nascosto qualcosa per proteggerla sì ma gli abbia nascosto qualcosa di importante nella sua vita cioè che sua madre è morta non per un incidente ma per uh, le indagini che stava svolgendo Melchior Marin. questa ragazza va a Maiorca eh, per una vacanza con un'amica e poi non torna, poi sparisce e quindi comincia la ricerca di questa ragazza ma ovviamente essendo un, un noir appunto no, no, non vi posso svelare troppe cose però appunto c'è chi pensa che tu ti sia limitato e, e rifugiato in un genere fra 10.000 virgolette minore come il Noir, ma tu evidentemente non sei di questa opinione perché stavi citando Borges e quindi sì, no, sì sì, eh, eh, l'hai raccontato molto bene No. sì, eh, cioè prima di tutto io eh, di, ho detto, eh, voglio dire che io non volevo scrivere un, scrivere un giallo cioè non era la mia intenzione io soltanto avevo un giorno questo personaggio che si chiama il Marin se si è apparso No? diciamo così e un personaggio pieno di furia pieno di oscurità pieno di dolore pieno di desideri di vendetta no? un personaggio che incarna la parte più oscura di me stesso e di noi tutti no? tutti abbiamo questa parte oscura quello, quello è stato l'inizio del libro e a un certo punto io ho detto ho pensato che questo personaggio soltanto poteva essere un poliziotto no? e cioè è stata una scoperta. Come è stata una scoperta? A un certo punto pensare che questo eh, poliziotto, questo mio poliziotto, a un certo punto ha detto ah, Melchior Marin è quel poliziotto che tu hai descritto, che è un vero poliziotto che, che ha ammazzato questi eh, quadri jihadisti, tutto questo. Non, nessuno sa chi è questo poliziotto, allora io poteva darle questa identità. Ma io non volevo, io quello che ho voluto sempre, quando scrivo un libro è scrivere il migliore libro possibile eh, e devo dire che sì, una sorte di giallo, ma tutti i miei libri sono gialli io ho citato Borges spesso, lui diceva tutti i romanzi sono gialli io credo che tutti i miei libri sono gialli e che tutti i libri che io amo senza dubbio sono, sono gialli infatti il, io ho scritto un saggio tu hai tradotto che si titolo in punto cieco, che sono una conferenza che ho dato a, in inglese a, a, a Oxford, e l'argomento era uno degli argomenti era questo, cioè in tutti, questi romanzi, in tutti i miei romanzi, eh, in tutti i romanzi che io amo, in tutta la tradizione del romanzo, c'è sempre un enigma, e qualcuno che vuole decifrare questo enigma. E questo è l'essenza del, eh, del genere poliziano, del giallo. Eh, è vero che in questi libri, è vero che in questi libri questa atmosfera di giallo diciamo è più evidente, perché almeno nei due primi, Melchior Marini, il protagonista è un poliziotto, allora è un poliziotto che deve risolvere un, un, un caso. No? Allora questa atmosfera più, è molto più, più, più evidente, più chiara. Nell'ultimo libro neanche è un poliziotto. E, ma tutti, come diceva, tutti i miei libri sono, sono così. È vero anche, come tu dici che ancora oggi incredibilmente di questo mio accordo l'ho visto che, che ancora c'è gente che pensa che, che il uh, giallo è un genere minore della letteratura no? e non è possibile parliamo di questo nel viaggio no? non è possibile, io credo che non è possibile lottare contro questo pregiudizio cioè, i pregiudizi sono pregiudizi no? bisogna non lottare, perché no? è inutile no? è, una, è vano Soltanto si può dire una cosa su questo. Chi pensa che, che il giallo è un genere minore non sa che cos'è la letteratura. E questa è l'unica risposta. Cioè, perché? Perché nella letteratura non esistono i generi minori e maggiori. Questo è così. La storia della letteratura è chiara in questo. Cioè, quello che esistono sono forme maggiori, maggiori o minori di utilizzare i generi. Cioè, eh, migliori o peggiori di utilizzare i generi. Cioè non so, la tragedia il grande genero classico per Aristotele e tutto questo evidentemente ha grandi autori no? Sofocle, Shakespeare, <ride> eccetera ma ha tantissimi autori che non sono importanti che sono completamente di giustamente dimenticati come, come tantissime opere no? il giallo è la stessa cosa evidentemente il giallo è, è, è, è, ci sono tantissime cose che non hanno che sono cattive, che non hanno nessun interesse no, letterario, ma ci sono autori che sono eccellenti, come Edgar Allan Poe, che è un genere molto più giovane, questo bisogna dirlo, ha due secoli, infatti, rigorosamente. No? Edgar Allan Poe l'ha inventato un grande scrittore, e Borges l'ha praticato e Simenon, oggi pensiamo che Simenon, un, sappiamo che Simenon è un grande autore, e Sciascia, e, e gli americani, e Chandler, tutto questo. No? Allora, eh, questa è la verità, ci sono due tipi di letteratura, infatti, la buona e la cattiva, tutto il resto è chiacchierare, tutto il resto è niente. Ma c'è un'altra cosa ancora peggio, se mi permetti, per finire, che, che è una delle grandi superstizioni del nostro tempo, letterarie del nostro tempo. E questa idea che dice che questo è il pregiudizio, parte del pregiudizio contro il genere, contro il giallo, credo che il fatto che parte di questa superstizione è quella che dice che la buona letteratura è soltanto la letteratura secreta minoritaria quasi di catacombe no? questo, questo è una è ridicolo questo è una, è una superstizione che ha una, un secolo un po di più ma questo non è stato così sempre cioè, non so, il migliore libro che io conosco, il migliore romanzo che io conosco, incredibilmente scritto per un autore spagnolo che si chiama Miguel de Cervantes, è El Quixote. E questo libro è stato immensamente popolare alla sua epoca. Tutto il mondo leggeva, tutto il mondo sapeva chi erano Don Quixote e Sancho Panza, anche la gente che non sapeva leggere, come lo stesso Cervantes ricorda, perché si leggeva a voce alta. No? Immensamente popolare. È vero che Cervantes no, non era un scrittore prestigioso, alla sua epoca. Tu mi hai detto dire tante volte che Cervantes non avrebbe mai avuto il premio Cervantes, che è il premio più importante, più prestigioso, o non senza un grande scandalo, una grande no, polemica, tutto questo, perché non era prestigioso. La stessa cosa più o meno succede ancora peggio con Shakespeare. Shakespeare oggi sì. E, e, I malintesi sono enormi, cioè la gente pensa che il Chiesa è un libro scritto per, per, per, per professori della Sapienza di Roma o dell'Università di Torino è falso era un libro popolare essenziale fatto per la gente e ancora è così questo libro è la stessa cosa di Shakespeare Shakespeare non era uno scrittore serio nella sua epoca neanche stato pubblicato con serietà nella sua epoca era uno scrittore era un autore popolare i grandi i grandi cioè per Melchior Marini i miserabili è il suo più che il suo libro è, è, è il libro fetiche è il libro essenziale il libro che no? Che, che ha trasformato la sua vita questo libro è stato un successo immenso nella sua epoca era il libro che tutto il mondo leggeva i, i grandi romanzieri del, del, dell'ottocento Balzac eh, eh, Dickens no? i grandi poeti credo che è stato George Steiner a dire che, che, che Lord Byron è giust, giustissimo Lord Byron era così celebre famoso come Paul McCartney oggi è vero cioè non, dico, non sto dicendo che soltanto la letteratura popolare è buona, questo sarebbe ridicolo, questo è falso. Dico che non è necessariamente cattiva e che il migliore, e questo lo dico anche, che il migliore che può accadere alla letteratura è essere, tornare a essere popolare, dire delle cose importanti, rilevanti alla gente. no? Ma per questo la letteratura deve uscire dalle catacombe. Deve uscire da quella letteratura per letterati, deve fare un'altra cosa, deve no? lottare. No? Io credo che questo è molto. E pre, questo pregiudizio per il giallo è, diciamo che funziona ancora. Forse in Italia meno, non lo so. Ma credo che. E per questo ha, è stata una sorpresa per molta gente, questo signore, che teoricamente è uno scrittore serio, che fa il giallo. no? Ah, chi se ne frega, finalmente. No? <totiposan> tanto più che sempre a partire da Cervantes e come tu mi insegni il romanzo già nasce come abbiamo detto all'inizio meticcio, bastardo, incrociando nel, nel Chisciotto ci sono tutti i generi letterari dell'epoca di Cervantes poi il romanzo è cresciuto inglobando la, la, la poesia la scienza, la storia, il giornalismo eccetera eccetera eccetera è plebeo, è plebeo, plebeo. Eh, è, tanto ti dicevo prima in, in macchina venendo che io presenti i miei libri dico sempre che sono uno scrittore transgender nel senso che me ne frega assolutamente del genere letterario che mi appiccicano eh, addosso perché ci sono sempre mescolanze nessun romanzo è puro come non esiste nessuno di noi puro no? per razza o per etnia siamo tutti molto mescolati e così è anche eh, il romanzo Uh, in, in tutti questi tre uh, romanzi del, della trilogia della terra alta c'è uh, appunto come dicevi questo, uh, uh, questo tema del conflitto fra vendetta e giustizia uh, si pongono delle domande a Melchior Marin quando nel primo come dire, eh, cerca disperatamente gli assassini della madre che era una prostituta e che viene uccisa nell'esercizio del proprio lavoro insomma. Eh, e in qualche modo poi scopriremo che eh, Melchior Marin si fa giustizia da sé e, e la domanda è quando la giustizia non fa giustizia è giusto eh, ricorrere a, alla vendetta eh, Melchor, eh, alla fine lo fa però come dire questa è una cosa che possiamo trasportare anche alla realtà oppure no e qual è il gioco fra letteratura e, e questo tema fondamentale poi questo è il tema fondamentale direbbe di, di, di, di questi tre libri cioè tu sai che per me scrivere un romanzo è formulare una domanda complessa della forma più complessa possibile. Questo è scrivere un romanzo. E non risponderla. O almeno non rispondere questa domanda di una forma chiara, univoca, tassativa. Questo non si può fare nel romanzo. Le nostre risposte, sono. le risposte del romanzo, sono, se sono sempre ambigue, contraddittorie, poliedrici. Eh, essenzialmente ironiche, cioè la risposta è la stessa ricerca di una risposta la stessa domanda, lo stesso libro allora ogni libro ha una, fa un, formula una domanda diversa ma questi tre libri per me sono un solo libro cioè la sfida di questi tre libri era, era scrivere, scrivere romanzi autonomi cioè si può leggere Il castello di blu c'è gente che ha letto Il castello del Barbarù senza aver letto i precedenti, non c'è problema, ma che alla fine sia tutto un solo, io dico tre libri diversi e un solo romanzo vero, è quella la definizione. Allora, sempre la, la domanda è la stessa, e la domanda essenziale è quella che tu hai detto, esattamente, cioè eh, è legittima la vendetta quando la giustizia non ci fa giustizia? È legittimo prendersi, non so se si dice così in italiano, prendersi la, la, la, la, mh, mh, tomarse, eh, prendersi la giustizia per la sua mano, per mano propria, cioè io faccio giustizia senza la giustizia, senza i giudici, tutto questo. Sì, È legittimo farsi giustizia da soli? È legittimo questo? E questa è la domanda che si formula in questi libri. E ovviamente tutto il mondo pensa lo stesso che io. No? cioè che questo non si può fare no? la, la civilizzazione consiste a dire che questo non si può fare come dice un poliziotto un vecchio poliziotto a un, a un certo punto dice chi non rispetta le forme della giustizia non rispetta la giustizia tutti siamo d'accordo, siamo persone civilizzate tutti siamo d'accordo, ma questo succede nella realtà, non nella, non nella fizione, non nella letteratura la letteratura è una cosa diversa per fortuna la letteratura è prima di tutto un piacere come il sesso ma è anche una forma di conoscenza anche come il sesso che è una forma di conoscenza di se stesso degli altri per questo quando qualcuno mi dice che non gli piace leggere l'unica cosa che mi viene voglia è di darle le condoglianze perché è come qualcuno che non gli piace il sesso no allora, ma la forma di conoscenza di della letteratura non è quella del giornalismo non è quella della scienza non è quella della storia è, è, Direbbe che è il contrario, cioè quello che fa la letteratura, quello che fa la ficzione in generale, è mettere in questione le nostre più radicate certezze, fare uscire noi stessi della, quello che si chiama oggi zona di comodità, sacarnos de nuestras casillas, come si dice questo? fuori dai, dai nostri dai sarebbe tirarci fuori dai gangheri, ma insomma, tirarci fuori come diceva prima dalla nostra zona di comfort di comfort, sì, no? Cioè, obbligarci a empati, empatizzare con, con fatti con attitudini, con persone con ideologie che non sono, che non sono accettabili per noi no? E' questo che fa la vera letteratura, anche far uscire di noi stessi quello che Georges Vataille George chiamava il male, no? O, il male, cioè quello che diceva è dentro di noi c'è furia, c'è dolore, c'è la parte maledetta, diceva Vataille, c'è dolore, c'è furia, c'è desiderio di de vendetta, tutto quello che incarna Melchior Marin. Tutti abbiamo sperimentato questo, la persona che dice che non ha sperimentato l'odio queste cose, non è una, o, o, o è un bugiardo o è una macchina, tutti abbiamo questo. E, e la e e dice Batai. dentro di noi c'è una bestia c'è un animale, una bestia fermato no? come in una carcere se questa porta si apre la bestia esce e la vita sociale diventa impossibile ok, la letteratura è il luogo di questo il luogo del male la letteratura è dove può uscire questa, questa, questa bestia questa parte male dove ha il suo luogo no? e quando uno legge i grandi libri cioè, non so, Riccardo III, più grande, secondo me, di Shakespeare, mostro della letteratura, mostro, un uomo orripilante della letteratura universale, secondo me, ma quando uno legge quest'opera si capisce quest'uomo. Infatti a volte quest'uomo diventa anche simpatico, anche tu sei nel suo, suo lato, no? tu sei con lui, quando tu leggi... Eh, eh, crimini castigo eh, delitto e, e castigo di Dostoevsky tu capisci eh, Raskolnikov tu sei de, con Raskolnikov che ha ammazzato una vecchia quando tu vedi il padrino tu sei con, con, con Michael Corleone cioè alla fine del padrino quando lui è al, alle scale del teatro massimo di, di, di Palermo con la sua figlia che l'hanno ammazzato sua figlia in suoi bracci la cosa che più amava nel mondo e, e tu sei con lui piangi grida tu sei con lui ma questo uomo è un mostro questo uomo ha ammazzato tantissima, tantissima gente ha ammazzato il suo fratello è questo che fa la vera letteratura a me piacerebbe che il lettore di questi libri eh, cioè Melchior Marino un uomo simpatico per, no simpatico per me non è la parola eh, io sono innamorato di questo uomo questa è la vera parola io voglio che il lettore sia con lui che, che, che celebra le cose che fa ma che allo stesso tempo il lettore dica ma sì ma questo nella vita non si può fare non so come hai finito tu il libro ma questo libro o, o il precedente l'indipendenza eh, eh, eh, dove, dove lui fa delle cose che nella vita reale non si possono fare ma credo che il lettore celebra questo credo che il lettore è contento con lui di fare delle cose mh, delle cose che non sono non sono corrette no? e, cioè la letteratura Dà piacere, ma mette a disagio allo stesso tempo, ci fa domande che non sono eh, gradevole, che non sono, no? Eh, è questo che secondo me deve fare la letteratura, no? Eh, è pericolosa la letteratura? Sì, deve essere pericolosa, e per questo è utile, no? perché ci mette a disagio, perché ci fa domande che non vogliamo, no? Ci, fa, ci obbliga a andare al di là di noi stessi, dei nostri confini morali, dei nostri confini politici, dei nostri, no? E eh, per questo utile, insisto. Se la, la letteratura soltanto dice, eh, no, questo non si può fare, quello non si può fare, eh. allora non serve a niente. Questo è buono alla scuola, questo è buono a al giornalismo, la letteratura, no. Deve mettere a disagio il contrario della pedagogia o della propaganda, esattamente il contrario, secondo me. No, ci sarebbe da estendere anche a, a, a alcune cose recenti su, sull'identità, sul fatto che appunto quell'autrice che ha rifiutato la traduttrice che non era nera e quindi non poteva... Tradurre, perché anche questo ha a che fare con l'essenza della letteratura. Se io non riesco a vivere altre vite, se non posso farlo, la funzione della letteratura finisce. Ecco. È essere. Capaci di mettersi nella vita di chi fa il male, per capire il male, magari per combatterlo, però Assolutamente. bisogna farlo. Assolutamente, per Sen questo la, la letteratura di diventa un deposito di esperienza, è un'espressione che non è mia, eh? Alfonso Reyes, ma è buonissima. Allora, attraverso la letteratura tu puoi essere un cattivo, tu puoi vivere le vite che non sono le tue. Se tu accetta questa limitazione di soltanto sei tu stesso è una vita limitata, una vita stretta una vi... quello che fa la letteratura è il contrario che fa la... ti fa vivere vite che non potresti mai vivere ti fa fare esperienza ecco. che è una parola beniaminiana no? di fare esperienza e, e quindi e ti rende anche più adatto alla vita comune vita... ci sono tante ricerche di neuroscienze su questo ma volevo tornare a un altro tema fondamentale di tutta la trilogia ma soprattutto del castello di Barba Blu e che al... c'è Melchor Marin che è il protagonista, sì però ci sono anche tre grandi figure di donne in, questo... in questi tre libri c'è la madre di Melchor nel primo c'è la prima compagna, la moglie di, di Melchor nel secondo Olga, la bibliotecaria che poi appunto, eh, stiamo parlando del Casario del Barberù quindi possiamo dire che in quello precedente lei muore e qui c'è la figlia Cosette. Lui ha chiamato Cosette proprio perché appunto I Miserabili è più che un libro che gli è piaciuto, è la sua guida nella vita. E oltre a queste grandi figure di donna che, di cui vorrei parlare, però c'è soprattutto anche il problema della violenza su, sulle donne. Tutte queste tre donne subiscono delle violenze. Ed è come dire un tema importante fondamentale ed è un tema che per tanto tempo dire, abbiamo accantonato come se non fosse importante e invece è fondamentale e non è un caso che come dire sia affiorato prepotentemente in questi due tre libri sì questo è uno dei temi che è come quello della giustizia cioè lo scrittore non scrive, almeno il romanziere, almeno io, io non scrivo sol, soltanto con la parte razionale, scrivo con la parte razionale e con la parte irrazionale. E forse l'irrazionale è molto più importante che il razionale. Per questo io dico sempre che, che il vero diciamo, Javier Cercas o il vero Bruno Arpaia è nei suoi romanzi. Non è, qui siamo due impostori, ma il, il, il Bruno Arpaia completo e il Javier Cercas completo nei suoi libri perché la parte razionale è la parte irrazionale, e la parte irrazionale a volte è più importante che la razionale. Con questo voglio dire che è vero che in questi libri ci sono temi nuovi, come per esempio questo della giustizia, che non era, non era prima nei miei libri, e il secondo tema, o uno, uno dei temi essenziali, è questo della violenza contro le donne. Devo dire, io non ho andato a cercare questo tema. No, so, soltanto ho scoperto a un certo punto che eh, che è questo personaggio che, che è stato l'essenza dei libri che è Melchior Marin ha stato assediato, come tu hai raccontato molto bene per la violenza contro le sue donne e, e questo è un tema essenziale evidentemente cioè assolutamente essenziale oggi tu hai tradotto un testo che io ho scritto per Roma che mi hanno domandato com'è il nostro tempo eh, <ride> la domanda più difficile che, che cosa definisce il nostro tempo no? Molto, io dico all'inizio che non so bene ma alla fine eh, parlo della guerra de, della pandemia de, e alla fine arriva la conclusione e sono d'accordo con me stesso che il nostro tempo è il tempo delle donne e raramente capita che uno è d'accordo con raramente. se stesso <ride> almeno per molto tempo <ride> ma è così cioè il nostro tempo la grande rivoluzione del nostro tempo è la rivoluzione delle donne è molto semplice cioè dall'inizio del mondo la metà dell'umanità è stata sommessa all'altra metà questo è un fatto, non è un'opinione, cioè non, non è un'opinione, è, un è un fatto. Cioè, Aristotele, un uomo essenziale per la nostra civilizzazione, nella politica scrive le donne sono inferiori ai uomini e lo scrive perché tutto il suo tempo lo ha pensato evidentemente e tutti i tempi lo hanno pensato. Cioè, e tutti i grandi filosofi, c'era un'evidenza evidenza. Cioè, alcuni l'hanno detto, come cioè, hanno, hanno fatto un, come, come Nietzsche, per esempio, siamo a Torino, come, come Schopenhauer. Come, tutto il mondo l'ha pensato questo, e sol solo soltanto negli ultimi anni negli ultimi anni, è vero che il, che il femminismo si può ritracciare fino, alla, fino alla, al medievo, ma, ma solo negli ultimi anni ci abbiamo accolto eh, accorto che che questo non può essere che questa è una cosa molto strana la violenza contro le donne è un risultato di questa no? di questa è un risultato di questo è una, è una forma particolarmente abietta dell'abuso di potere è questo è, io non so qui in Italia ma in Spagna, tu lo sai bene conosci molto bene l'Espagna in Spagna c'è un compito delle donne uccise delle, computo, computo. Computo delle donne, uccise dai suoi uomini, le sue coppie, da 20 anni fa. Prima no. Prima non esisteva questo problema. Ma sì, molto di più, si chiamava Crimine Passionale, che è una cosa anche romantica, vero? Esisteva assolutamente. Ma 20 anni fa siamo coscienti di questo problema. Leggeva l'altro giorno un informe della Polizia Spagnola, ogni ora due aggressioni sessuali in Spagna, ogni ora in, in Messico dieci donne uccise ogni giorno. È un problema immenso, immenso. E ci siamo accorti di questo problema. La gente dice no, oggi sia il problema più duro. No, oggi è il problema minore. Perché? Perché almeno vivevamo con un grande elefante nella nostra, nella nostra casa e non lo sapevano e insisto io non ho andato a cercare questo problema, questa, questo tema non so, io credo, credo che un e, e soltanto si vede chiarissimo in questo libro tutto il mondo dice sono molto contento la gente dice che questo, questo terzo volume è il migliore de, della trilogia sono molto contento perché tutti gli scrittori vogliamo che l'ultimo libro sia il migliore libro ma, ma io credo che perché aspetto che sì ma perché perché qui si vede più chiaramente quello che negli altri libri era un po' meno evidente. E, e questo tema è essenziale, ma io non ho andato a cercare, credo, credo che un, uno scrittore alla fine è un, termome, un, un termometro del suo tempo, cioè gli scrittori non viviamo, nel, no? eh, non siamo extraterrestri, siamo persone che viviamo nel mondo e, e alla fine questi problemi arrivano ai nostri libri senza che noi andiamo a cercarli io non volevo parlare di questo io mi ho trovato con questo io non volevo parlare della giustizia là. io mi ho trovato con questo i gli scrittori lavoriamo con ossessioni è questo quello che è essenziale per noi credo tanto per venire ancora ai temi ce n'è un altro che forse è più legato a, a, a, ai romanzi precedenti è che il tema del potere nel nel libro precedente, Indipendenza, parli di un ricatto sessuale alla sindaca di Barcellona e di un, un certo ambiente attorno politico che come dire, usa questo potere in maniera molto spregiudicata e in questo libro c'è un potere economico di un predatore sessuale, no? ma in tutti e due poi questo potere si trasforma in una sorta di sensazione di impunità. No? Questo è un altro tema forte di questi libri, che sono libri, io non ho paura a dirlo, ma sono, sì, saranno noir, giallo, ma sono libri molto politici nel senso alto e nobile del, del termine e non soltanto perché si occupano di potere, evidentemente. Però questo è un tema importante, sì. mi pare. Sì, forse non so se sei d'accordo, forse il più... Cioè, io non credo molto in romanzi essenzialmente politici, ma credo a romanzi che hanno una dimensione politica. Credo che, credo che siamo d'accordo. No? Credo, credo che forse il più evidentemente politico era il, il precedente, l'Indipendenza. Questo è anche un libro politico. E sul, tutto, e sul tutto è vero che parla di questa impunità del potere dei soldi. Eh, che è un tema eh, eterno, cioè questo è successo sempre, no? la gente ricca, la gente del potere, con questo si, si, si, si conquista l'impunità. C'è un personaggio nel libro che è l'incarnazione per me dell'integrità personale, paga un, un prezzo per questa integrità altissimo, come sempre, eh, che dice a un certo punto diciamo più o meno la qualità di una democrazia si, si misura per l'impunità che accetta cioè, se meno impunità migliore è la democrazia no? maggiore impunità peggiore è la democrazia sono da, assolutamente d'accordo cioè, questo si è scritto sempre l'hai scritto tu no <ride> ma, ma non sempre no Certo, perché spesso non si è d'accordo con quello che scrivono i personaggi no, no, sennò... ma, non se... ma tu lo sai non sempre eh. sei d'accordo con quello... quello che dicono i personaggi la gente si sbaglia con questo non è quello che dice l'autore certo. in questo caso sì ma no, a volte no un personaggio dice una cosa e no io non penso la stessa cosa lo dice il personaggio ma, ma, ma un po' così cioè, questo è sentito sempre no? a me i soldi Pi piacono moltissimo, come tutto il mondo, no? ma con i soldi se, eh, tutto ha un effetto secondario in questa vita. Ma con i soldi si conquista questa, si compra questa impunità. Negli ultimi anni, ancora, negli ultimi anni abbiamo inventato questa cosa che si chiama democrazia, che è un strumento per lottare con questa impunità. È vero che non si finisce mai con l'impunità perché non esiste la democrazia perfetta ovviamente la democrazia perfetta non esiste la democrazia perfetta è una dittatura la dittatura di Franco si chiamava a se stessa democrazia era perfetta, non si poteva modificare ma è vero che questi libri che in questi libri c'è un direbbe come una chiamata alla ribellione contro il potere no? io credo che sempre la letteratura è una chiamata, in particolare il romanzo è una chiamata contro il potere. Quello che dice la letteratura è che il mondo non è ben fatto. Il mondo no, non va bene, il mondo non ci piace. Scriviamo dei romanzi, leggiamo dei romanzi perché non ci piace, perché vogliamo un'altra vita, un altro mondo. E, questo, e, e, e questi romanzi, in, questo, in questi romanzi questa chiamata, la ribellione, è molto visibile. Ma secondo me tutti i grandi romanzi fanno questo. E, questa è l'essenza del romanzo, in certo senso. È molto curioso che alcuni dei, grandi, dei più grandi romanzi parlano di questo. Il più grande, che è Don Chisciotte parla di questo. Cioè Don Chisciotte che non si chiama Don Chisciotte, si chiama Alonso Gijano, il bueno si chiamava, questo è il suo nome è vero, è un uomo che ha passato la vita a leggere, a immaginare, no? a leggere dei romanzi, e che a un certo punto dice stop, finito, voglio vivere, voglio vivere quello che sto leggendo, voglio essere un vero eroe, no? Si ribella contro la sua vita e cerca, inventa un personaggio che si chiama Don Quixote della Mancia, un grande eroe, per vivere quelle vite che, voleva, che prima soltanto aveva sognato, no? Madame Bovary, la stessa cosa, una piccola don, donna di provincia che legge grandi romanzi eh, romantici e che immagina essere una una eroina romantica e che a un certo punto dice stop, io voglio essere davvero una, una, una, una, una eroina, davvero. Voglio, voglio avere amanti, voglio avere eh, soldi, voglio andare a... No? E così, cioè, la, la letteratura è questo, Cioè il romanzo è questo, una chiamata alla ribellione, a vivere all'avventura più pericolosa, che vivere una vita piena, una vita davvero una vita come tu l'hai sognato come tu l'hai immaginato e per questa ragione il potere sempre ha paura della letteratura sempre, perché quello che vuole il potere sono cittadini eh, obbedienti si dice, obbedienti cittadini che, non dico, che dicono sì e che non dicono no come Madame Bovary, come Don Quixote come no e, eh, sì è così cioè per questo Platone ha cacciato fuori <ride> i poeti della sua Repubblica Ideale perché erano pericolosi perché raccontavano menzogne Menzo una men la, la letteratura la, la ficzione non è i romanzi non sono esattamente menzogne ma si assomigliano molto alla ficzione. c'è una cosa molto bella eh, eh, Bruno una cosa molto bella in latino la parola mentiri vuol dire allo stesso tempo Mentire, cioè dire bugie e inventare questo è molto bello è molto interessante c'è un verso di, di uh, Orazio che, dice, che parla di uh, Omero e dice ad queita mentitur sigueris falsa reminisca cioè è così mente o così inventa mescolando il vero con il falso lì è tutto in questo, in questo verso no? e e attraverso queste menzogne, per questo, ma, ma la paradossa è che attraverso queste menzogne si arriva a una verità completamente cioè, diversa, unica, attraverso, soltanto si può arrivare, attraverso questa menzogna si può arrivare a una verità essenziale, un'altra verità, questo che Vargas Giossa chiamava, chiamava la verità delle menzogne. No? Ma è sempre pericolosa la letteratura, è sempre, io non so come non l'hanno... L'hanno proibito? Magari l'ha proibito, se si venderebbe forse, di più, forse, perché forse. le cose proibite alla fine... Perché è pericolosa? Eh, eh, perché è pericolosa. C'è un'altra cosa che secondo me... Per il potere me... è pericolosa, non per C'è la... un'altra cosa che secondo me è pericolosa per il potere e per... È la complessità della letteratura, no? in tempi di semplificazioni. Di... La letteratura, come dicevi tu prima, fa una domanda complesse, nel modo sempre più complesso, non dà eh, risposte univoche e in, nel caso di questa trilogia, anche tu accennavi prima, Melchior Marin è un, un uomo pieno di furia, di rabbia, di desiderio, di vendetta, ma è anche una persona piena di luce, no? uh, con tutte le sue sfumature, N, non si può dividere in bianco e nero. Uh, e c'è un, un altro, ci sono tante cose in, in, in questi libri che confermano questo... Questo, questa necessità di complessità perché il mondo è complesso e dobbiamo imparare a, a pensarlo in maniera complessa c'è un'altra cosa però che, che in questo ultimo libro nel Casale Blu è addirittura come dicevo prima la miccia, l'innesco del, del romanzo eh, eh, è questo rapporto complesso fra padre e figlia fra genitori e figli tu ieri dicevi è, questo rapporto è sempre una tragedia Anch'io sono d'accordo un'altra volta con me stesso, sì. Cioè, no, ma, ma sono d'accordo con quello che hai detto, cioè la letteratura si rifiuta alla semplici, semplificazione, cioè, per questo non è propaganda, per questo non è pedagogia. E sempre va al di là, no? sempre mostra che siamo... Tu l'hai detto molto bene, Melchior Marin, qualcuno ha detto che Melchior Marin era un uomo, un buon cattivo poliziotto. Mi piace molto questo, perché è così come Don Quixote era un, lu un lucido eh, pazzo, no? Le due cose allo stesso tempo. Perché gli uomini sono capaci, siamo capaci del, del peggiore e del migliore. E, e Melchior Marin ha questa zona di lu luce, ha questa zona di ombra che ho, che ho, di cui ho parlato, esce di questa zona di ombra che è molto visibile, molto evidente, nei due, soprattutto nel primo libro nel secondo anche, ma non so che cosa pensi tu. Io credo che in questo terzo libro, che è un libro che ha delle zone dure, oscure, tu, alla fine è un libro luminoso, il più luminoso di, di tutti e tre, no? Senza dubbio, è dove la, la, la parte luminosa del personaggio e tutto, di tutta quella gente che è lì, è molto evidente, no? Cioè, c'è una speranza, veramente, alla fine è un filo di, di speranza, non, non so di dove... Eh, è uscita questa speranza ma è così e, e sì, quello che tu dici delle relazioni, ieri parlavamo no? della relazione fra, fra padri e figli è un esempio perfetto della complessità con cui si deve vivere perché vivere non è la vita non è semplice, è complessa e questo è un esempio effettivamente eh, la, la, il detonante del romanzo è questo, tu l'hai raccontato all'inizio no? eh, eh, Cosette scopre che il suo padre l'ha ingannato, non ha detto la verità su un tema essenziale e ecco, qui inizia la... la relazione fra padre e figli sono, lo dice qualche personaggio credo nel romanzo dice sono sempre tragiche o almeno hanno un co una componente tragica ma, se, ma dobbiamo capire che cosa è una tragedia una tragedia è una, io dico, una tragedia è una lotta un conflitto eh, in cui le due parti del conflitto hanno ragione questa è una tragedia. E la relazione fra padre e figli è un esempio perfetto. Perché i padri i genitori hanno ragione di, prote di voler proteggere i suoi figli. Perché sono bambini perché non, no. e i bambini, i figli, hanno ragione di voler eh, essere lei stessi cioè, voler eh, Independizzarsi di, di, di, di genitori, no? tutti e due hanno ragione, cioè è quello che succede esattamente nel libro. Cioè Melchior ha voluto nascondere la realtà della morte, della, la realtà terribile della morte di come è, com è stata uccisa la sua madre, la madre di Cosette E, e lui ha ragione di poter proteggere la sua figlia, che è una piccola bambina di questo fatto terribile. Ma Cosette quando scopre la realtà, ha ragione di incazzarsi con il suo padre. Perché ha nascosto un fatto essenziale della sua, della sua vita. Tutti e due hanno ragione e il conflitto è inevitabile. Forse la storia di questa, questo romanzo è come si gestisse questo conflitto, in, in fondo, perché alla fine Cosette, credo che capisce il suo padre, e il suo padre alla fine capisce, capisce Cosette. Ma si deve, si deve vivere nella complessità, cioè la vita è così. Chi dica il contrario non dice la verità. No? Voglio farti altre due domande, eh, non so se magari c'è qualche domanda dal pubblico, non tantissima perché non c'è tantissimo tempo, però eh, la prima, questi libri sono, e soprattutto questo, sono ambientati nel futuro, no? eh, è un futuro che non è molto diverso da, diciamo, dal presente però comunque è un futuro e, e questa mi sa che dire, è, è un'apertura anche rispetto a quello che dicevo proprio all'inizio all tu avevi scoperto con Soldati di Salamina che il passato è una dimensione del presente adesso ti proietti addirittura nel futuro sì il passato era una dimensione del presente senza cui il presente era mutilato e questo che Domina, questa visione che domina nei libri precedenti. Cioè, questi libri erano una battaglia contro la dittatura del presente: questa idea che il presente è soltanto oggi, questo momento, questa, la, nostra, la, la visione del mondo del nostro tempo. Il passato non esiste, non è rilevante. Allora, quelli, quelli, quelli libri volevano prendere il passato e mostrare che il passato è qui. Il passato, come dimensione del presente, senza cui il presente è mutilato. Questi libri, di una per caso. Ho scoperto in questi libri che il futuro ha anche una dimensione del presente senza cui il presente è mutilato, perché la forma in cui noi immaginiamo il futuro dice tantissimo di quella, della forma in cui viviamo il presente. E questo credo un'intuizione di questo tipo la San, San Agustin, nelle confessioni, parla di questa paradossale convivenza del futuro e del passato nel presente. No? Le due cose vivono nel presente. E penso nell'inizio dei past. Il tempo passato e il tempo futuro. Time present e time past are both perhaps present in time future. And time future contained in time past. If all time is unreal, all time is present. Questo è l'inizio dei quattro quartetti di T.S. Eliot. E credo che T.S. Eliot pensa a San Agostino, e che quello è esattamente quello che dice Eliot. Soltanto esiste il tempo presente. E, bellissimo inizio del poema. E, allora, sì, ma questa cioè, è vero che questi libri sono particolari per caso. Per caso, perché io non ho andato a cercare questo. Mi ho trovato... Eh, questi libri sono situati nel futuro prossimo. Io non conosco un libro che lo ha fatto questo. Non, non è un'originalità che io ho andato a cercare, e così non conosco un libro situato in un futuro prossimo, immediato, ma un futuro che non è un futuro diverso del nostro presente, cioè, diciamo apparentemente, no? non ci sono extraterrestri, no? non c'è la fine del mondo, non c'è una distopia, un futuro, è un futuro come il nostro. Ma questo è stato il caso, perché, perché? perché io avevo un fatto storico che io non potevo muovere, che era, che era eh, quell'attentato jihadista no? Del dell'agosto 2017 e allora mi ho visto obbligato a eh, andare via nel tempo no? e questo libro finisce nel 2035 ma l'anteriore è il 2025 eh, è stato il caso le cose più importanti che succedono nella letteratura le, le grandi scoperte per me sono sempre per caso Bisogna essere attento all'azzardo. no? Infine l'ultima domanda è il ruolo dell'ironia nei tuoi libri, che nessuno te la fa mai, però io sono rimasto, come dire, dai tempi di soldati di Salamina mi fol folgorò la Pitonisa, la, la, la, la, diciamo la, la, la compagna di Javi, del personaggio Javier Sercas e qua mi fanno morire Insomma, tutti i tuoi guizzi di ironia e anche strizzate d'occhio al lettore perché appunto Melchior Marino ogni tanto in, intanto che tutti questi eventi si svolgono sono usciti libri di un tale Javier Sercas che raccontano queste cose e Melchior Marino si rifiuta sistematicamente di leggerli e poi coinvolgi un amico come Hector Abad no? eh, lo, lo, lo mette nella trama Hector Abad è un grande scrittore colombiano se non l'avete letto se lo trovate in giro ancora, leggete L'obbligo che saremo, un libro meraviglioso. Allora, cosa e, e, e la gente parla di Javier Cercas. Presente, parla pa parla di, male. Parla molto male. Questo di Javier, Javier Cercas. Cercas inventa Infatti, tutto. È la parte più bella del libro è quella quando ti, ecco. ti danno addosso. E anche c'è un personaggio che vuole, gli dice a Melchior, che perché non lo manda a, in giudizio a Javier Cercas? Perché non sta lo, facendo non questi lo, libri. Non su... denuncio, lo denuncia, lo guariera, certo. Eh. Questo un'altra volta è la necessità, cioè mi è il caso la necessità, mi era sem sembrato necessario fare questo, perché ovviamente, ovviamente, cioè il libro si è pubblicato nel 2019, Terra Alta, e il secondo, 2025, il primo libro è stato molto letto, per perché ha guadagnato il primo pianeta più popolare, perché i miei libri hanno lettori, in Spagna, e tutto questo, e soprattutto si è letto nella comarca della, terra della zona della Terra Alta, che la Terra Alta è un luogo vero, che esiste davvero, allora in, questo, in quel luogo si è letto, e tutto il mondo le domanda, la gente, alcuni lettori, dicono a Melchior, tu hai letto questo libro? E Melchior, no, non l'ha letto, perché no, soltanto leggi i libri... Del, dell'ottocento per diverse ragioni. Ok, allora tutto il mondo parla di Era logico che questo, questo, questo succedesse, ma sai Bruno, tu lo sai, per me non esiste la, il romanzo, almeno forse la poesia sì. Ma il romanzo non esiste senza umore, o, o almeno senza ironia. L'ironia è uno strumento e l'umore è un strumento di conoscenza. Io non conosco una cosa più seria che ridere. Questo non l'ha insegnato Cervantes, ma abbiamo dimenticato completamente. E, e, e questo è così. E per ridere bisogna ridere di se stesso. Se tu non ridi di te stesso, non hai diritto di ridere di nessuno. Secondo me questo è così. E è un strumento di conoscenza è un'attitudine morale. No? Allora, io non posso capire un romanzo senza, senza ironia, senza, senza umore. Senza umore senza ironia, perché l'ironia, insisto, è un strumento di conoscenza. Quello che dice l'ironia, l'ironia è essenzialmente contraddittoria. Quello che dice l'ironia è che Don Quixote è, è eroico, ma è anche ridicolo, che è pazzo, ma che è, ma che è lucido. E questa, questa è l'ironia. No? E questo è un strumento di conoscenza, è un strumento di tolleranza. Allora, è, la grande, è una delle grandi rivoluzioni che ha fatto Cervantes, è tutto il romanzo. Per me il romanzo è, è, è la stessa cosa che l'ironia. No? Non è possibile il romanzo senza ironia e senza, né senza umore, senza senso dell'umore.